Piede sulla palla Speci, parte il tiro! Rete! Rete! Maradona ha segnato! Magnifico calcio di punizione da parte della formazione napoletana! Si appresta ad effettuare il tiro Maradona, ecco che effettua la rincorsa, la palla è in rete, sentirei gli applausi del pubblico napoletano! Giuse Bortoluzzi Maradona! Maradona esattamente al quinto minuto ha messo la palla in rete sul cross di Giordano. Difficilmente ed è la fine. Napoli campione d'Italia per la seconda volta. Il Napoli ha vinto il secondo scudetto per la prima volta in un campionato a 18 squadre dopo averlo vinto nell'86-86 campionato a 16 squadre. Napoli campione d'Italia. A yo cuando solo he a firmar per el Napoli, Gaspar, me ha dicho, no debes andar. Yo te do 5 años ancora con el doble de lo que, que ganaba en aquel momento. Yo le he dicho, no, yo vado dentro del mio cuore, yo vado a una città, a Napoli, che mi sta aspettando. Perché io, invece del, del soldi, preferisco correre dietro di una pala.